dagli insegnanti quindi sono gli insegnanti della scuola che vengono formati per eh, attuare questo intervento di 12 ore circa eh, nelle classi durante l'anno eh, è un intervento skill based social influence ha le sue varie componenti efficaci è stato costruito tanti anni fa eh, adesso la, la versione italiana è stata un pochino rimaneggiata dopo eh, Serena ve ne parla eh, quindi in questo caso quindi, eh, sono gli insegnanti delle scuole che vengono formati eh, dai formatori delle ASL eh, e che eh, attuano poi il programma nelle loro scuole eh, ecco, sulla, per me è subito da dire che sull'approccio io sono proattivo a Vlad e, e possiamo anche dire che può possono esserci delle sfumature di difficoltà perché questo è proprio un programma che è somministrato dagli insegnanti vuol dire che l'insegnante lo somministra tu non puoi, non puoi eh, obbligare gli insegnanti a partecipare a un corso di formazione ma è un non di formazione sì, assolutamente... no, volevo dire che eh no, beh, è successo All'inizio all diciamo, all del processo ehm, allora non c'era questo obbligo, però magari eh, ehm, la, la decisione di chi mandare di quella scuola a, a quel corso non era tanto condivisa magari, allora se non è tanto condivisa voglio dire se il singolo insegnante non è eh, motivato a venire a fare il corso perché poi vuole tornare a fare il corso in classe può venire, ascoltare, essere contento, scriversi nel suo curriculum che ha fatto la formazione che è un fornitore a PLAD, poi tornare a casa, eh, tornare a scuola e per mille ragioni o cose sue non fare niente. Questo all'inizio eh, succedeva anche nel 40-50% degli insegnanti che partecipavano forse a corsi a PLAD, per cui cioè, quando siamo partiti... Eh, questo è un fatto di selezione nel senso che se tu devi essere proattivo devi essere proattivo ma è una grande proattività nel senso proattivo non solo nell'offerta ma anche nella gestione del processo con la singola scuola Allora, un è efficace eh, è stato dimostrato tanti anni fa con diverse pubblicazioni riduce eh, del 30% circa l'uso di de, eh, sigarette, eh, eh, gli episodi di ubriachezza, quindi eh, l'abuso di alcol, eh, l'uso eccessivo di alcol e eh, <ride> l'uso di cannabis, questi sono risultati statisticamente significativi, eh, al follow up un pochino si perde l'effetto sul fumo, ma si mantiene l'effetto sull'alcol e anche quello sulla cannabis, eh, quindi di per sé un è un programma efficace, eh, in Italia, eh, dopo che è stato dimostrato la sua efficacia, abbiamo iniziato a disseminarlo anche tramite questo eh, progetto di guadagnare salute in adolescenza, in cui abbiamo fatto eh, quell'anno, abbiamo raggiunto eh, più di 22.000 studenti sul territorio nazionale, per me che sono un epidemiologo comunque... Eh, io ho voluto fare una valutazione dell'impatto, questi 22.000 studenti sono sicuramente tantissimi ma sono pochissimi, sono niente perché sono il 7% dei tredicenni residenti in quel momento in Italia, quindi a seconda poi se, che si vada a guardare, qui già si generano delle diseguaglianze ovviamente, no? perché se io ho tolto la tabella, la tabella in cui era più chiaro, però se io guardo la proporzione di soggetti, eh, il tasso di soggetti raggiunti in ogni eh, regione, eh, siamo stati un po' più alti nelle Marche con il 15%, nel Lazio con il 13%, in Piemonte con il 12%, ma si tratta sempre di 12 ragazzini su 100 del territorio che sono stati raggiunti da questo intervento e a seconda che una regione partecipasse o no per me si sono già create delle diseguaglianze tra le regioni e poi a seconda eh, all'interno della regione bisognerebbe ancora andare a vedere in quale aree piuttosto che no è stato applicato e alla fine anche in quale tipologie di scuole eh, e così via quindi anche in, queste, in questo caso si genera una diseguaglianza ecco, eh, la diseguaglianza si crea a ogni passo in cui qualcuno esce noi arriviamo su un si invita le scuole del territorio si fa il corso di formazione il 15% non lo applica affatto, il 40% lo applica solo a metà e con anche questo poi quando io posso anche andare in classe e iniziare il programma poi non finirlo allora io non, sempre, non so poi cosa mi vale quella per me che sono fan, anche una piccola applicazione va bene, meglio di niente, però non potrei dirlo come ricercatore. Quindi vediamo che se le, ecco, faccio una.. la selezione è già naturale, è una selezione naturale, bisogna saperlo che va così. E quindi io arrivo comunque ai miei studenti che eh, e quasi certamente sono già selezionati in positivo. Quindi io devo, devo tener conto di questo. Ecco, Dall'altra parte eh, brevissimamente vi dico queste due cose che avevamo, eh, a un certo punto molte ASL volevano eh, fare il curriculum dei genitori, questo per ragionare, che poi lì eh, noi dal nostro lato diciamo, ci siamo fermati sul lato dei genitori perché era, era stato creato un curriculum genitori nella sperimentazione che non è mai stato applicato successivamente né disseminato perché nella sperimentazione in Italia nessuno partecipava c'era stata una bassissima partecipazione dei genitori e quindi questo aveva proprio inficiato il processo sì. eh, nel 2012-13 eh, diverse delle vostre AS volevano fare, allora abbiamo, eh, hanno iniziato a fare i curriculum genitori eh, per valzare chi partecipava di questi genitori perché per me avevo la grossa sens sensazione di chi, ma chi partecipa e quegli operatori stanno facendo un, un lavoro utile, inutile o inutile ecco, non dannoso di ordine scuro però unico, quantomeno utile o inutile allora abbiamo fatto una piccola indagine per vedere i genitori che partecipavano laddove si stavano facendo questi seminari e abbiamo trovato che 60 più 20 circa l'80% dei genitori che partecipavano avevano una scuola, un diploma di scuola secondaria o, o erano laureati e l'altro genito anche la proporzione dell'altro genitore che non partecipava al seminario era molto alta raggiungendo il per, 65% circa Okay. Sì. Eh, se and eh, andavamo a vedere la proporzione tra di loro di fumatori, eh, mediamente i fumatori in questa popolazione di genitori che partecipavano erano del 14%, cioè la metà che è il 28% dei fumatori eh, correnti in Italia di qualità. Questo se, poi magari ve le guardate, sono eh, de, de, delle cose che abbiamo chiesto re, relative a come si comportano, se mettono regole per i figli, se sanno dove vanno eh, i figli quando escono, eccetera, e il verde è la proporzione di genitori partecipanti ai seminari che lo faceva. Abbiamo fatto un'altra cosa successivamente, abbiamo studiato, abbiamo detto che potremmo anche provare a farlo con i genitori, ma vediamo chi verrebbe. Quindi abbiamo chiesto a un pool di scuole, abbiamo portato dei questionari, dei questionari, abbiamo chiesto chi sarebbe, tra i genitori, chi sarebbe stato interessato a partecipare e, abbiamo, eh, e qui c'è il titolo di studio delle madri che parteciperebbero all'incontro e li abbiamo confrontati con il censimento 2011 per vedere il titolo di studio e in sostanza è questo poi da guardare. Eh, nel, eh, tra, i che, tra quelli che avrebbero partecipato, il 70% aveva una laurea o un diploma di scuola superiore. E più che altro ecco, sono molto, molto, bassi, e molto bassa la proporzione degli letterati, diciamo di quelli con un titolo di studio molto, molto basso. Che però, come ecco, viene da dire, tra i genitori sarebbero quelli che, bisogna, eh, che avrebbero bisogno di coinvolgimento di questo tipo, con un intervento educativo. Allora, ancora una diapositiva. Eh, Dall'altra parte, ecco, se noi andiamo, noi stiamo andando solo nelle scuole che auto, autonomamente ci chiedono l'intervento e che forse sono autoselezionate in positivo, non tutte, ma una, una certa proporzione, cosa stiamo facendo? Eh, abbiamo la speranza eh, di ottenere un effetto. Allora, intanto abbiamo stratificato l'efficacia di un per livello socio-economico della scuola, quindi questo può anche essere facile per voi perché in realtà a livello socio-economico della scuola era, nel trial era qualcosa che si chiedeva al dirigente scolastico di autodeterminare oppure gli si fornivano i dati del suo territorio e eh, si analizzava con lui i dati dei territori e quindi ogni scuola si autodeterminava se era di basso, medio o alto stato sociale è una forma ancora questa definizione sì. però comunque i tre strati si sono creati perché es, eh, lo studio era randomizzato in realtà la sono stati randomizzati per strato allora eh, in sostanza l'effetto di amplaggio quando ho guardato eh, stratificato per stato socio-economico l'efficacia è tutta dovuta all'efficacia che si ha nel basso stato socio-economico nelle scuole di basso stato socio-economico mentre nelle scuole di alto stato socio-economico sembra che non cambiamo quasi niente e quelle medie solo di intermedie. quindi il, il maggiore effetto che è di oltre il 40% lo abbiamo nelle scuole di stato socio-economico quindi se noi usiamo un PLAD, l'effetto era maggiore tra i ragazzini eh, in cui i cui genitori eh, avrebbero eh, quindi, permesso di fumare, di, di qualcosa di bere, in quel caso di bere. Quindi, però su questi ragazzini che hanno un genitore che permette di bere, secondo il nostro questionario, l'effetto è maggiore. Eh, che ci spiega anche un po' che cosa fa un plug rispetto al raggiungimento di questi eh, ragazzini. Per cui se noi stiamo facendo unplug, avevo allora, fatto tre scenari, stiamo facendo un plug su tutte le nostre scuole del nostro distretto. Stiamo, però su, su tutti o sulla maggioranza o sono ben, eh, stati, cioè sono ben bilanciate in base allo stato socio-economico, stiamo probabilmente stiamo prima sicuramente ottenendo un effetto preventivo, preventivo. Eh, stiamo probabilmente ottenendo un migliore effetto preventivo sugli svantaggiati e quindi probabilmente stiamo riducendo, però deve essere quello è essere universale, ma anche essere universale nel target, cioè in chi partecipa se invece noi stiamo, eh, eh, se, cioè stiamo agendo solo sui selezionati in positivo uno, non siamo sicuri di stare ottenendo un effetto preventivo perché io eh, non sono non ben sicura che eh, ci sia un effetto dai miei dati non vedo un effetto statisticamente significativo sui ragazzini di alto stato, di, di, delle scuole di alto stato socio-economico e quindi potrebbe essere che se io lo sto facendo ma lo sforzo è inutile cioè sto aggiungendo qualcosa a delle persone che probabilmente non ne hanno bisogno perché il loro contesto è già così. E quindi in questo caso, ecco, non solo in questo caso, eh, quel poco effetto... Allora mi andrebbe quasi bene che io sto facendo una roba inutile e che eh, non ottengo un effetto preventivo in questi ragazzini perché eh, se invece ottengo un effetto preventivo sto anche allargando. Quel poco di effetto preventivo che ho eh, allar mi allarga la testimonianza. Io sto usando una risorsa ma a me sto facendo un cattivo uso delle risorse sto facendo un cattivo uso delle risorse e quindi invece nello scenario in cui ho poche risorse e devo eh, ottimizzare gli sforzi eh, allora o faccio un intervento universale un allargando un po' la, la, la, lo spettro delle mie scuole svantaggiate oppure vado direttamente su di loro ma io questo alzo le mani su questo tipo di decisioni perché io sono per l'intervento universali, eh, ben applicati e eh, quindi lascio il ragionamento di ritorno. Grazie Federica, avete capito quanto era importante effettivamente non solo ragionare in, in maniera teorica ma anche entrare proprio nel merito di un intervento. Eh, è chiaro che noi non abbiamo tutti questi dati su tutti gli interventi che stiamo facendo. Infatti, certo. però anche qua non è che possiamo aspettare di avere tutti i dati su tutti gli interventi che stiamo facendo perché delle cose le stiamo facendo e quindi si tratta di capire, come anche qualcuno diceva, cosa stiamo facendo dove stiamo andando, proviamo a ragionarci, cominciamo a metterci di fronte alle cose che facciamo vorrei solo chiedervi ancora un momento di tempo perché Ham Lager ha fatto dei ragionamenti anche relativi eh, diciamo come all'interno suo eh, è uguale o diseguale nel proporre addirittura quello che propone sì. allora eh, quanti minuti ho io? troviamo <ride> se, se, se allora, allora, proprio all'una facciamo... precisa cioè, possiamo fare no allora io sono Serena Madrucci ci conosciamo, adesso lavoro al dipartimento di prevenzione della città di Torino, ma sono stata per tanti anni collega del, del DORS e del SEPI e lo dico con grande orgoglio. Allora, io mi permetto di riproporre a voi un po' la, la metodologia FLAG, per chi non la conosce, per cui visto che siete seduti da tanto tempo vi chiedo di alzarvi, no. per favore, vi evito gli spot perché non li so fare neanche io Se qualcuno li sa fare è benvenuto Sì Chi lo fa? Si. 4, sì, sì. 5 spot, 1. Non conosce Unplug, ma Unplug ha un po' questa, come molti altri eh, programmi di prevenzione e di promozione della salute, ha questa metodologia interattiva, eh, lavora sui stili vita, per cui appunto l'attività fisica e il movimento eh, è uno dei primi punti. Quando gli insegnanti lavoro in classe con gli studenti ha necessità di avere degli strumenti che non arrivano ovviamente solo da Unplugin ma anche da altri programmi per tenere attiva la concentrazione, la partecipazione, favorire anche il divertimento, no? il gioco, dare e valorizzare il gioco e riattivarli quando un po', e siccome eravamo un po' fermi da, da un po', io mi sono alzata perché è un po' eh, così. Allora, eh, io eh, mi prendo solo 5 minuti perché eh, appunto siamo, come diceva Federica, sul territorio italiano e in parte anche europeo, ma qui raccontiamo l'esperienza italiana dal 2003-2004 come sperimentazione e poi nel 2010 abbiamo iniziato la disseminazione sul territorio italiano e poi su quello piemontese. Vedete che abbiamo raccolto questo dato proprio a settembre eh, e io sono una psicologa, eh, come dire, convivo con grande piacere con gli epidemiologi, però... Voglio dire che Federica giustamente diceva: eh, è, un, è pochissimo, è vero, è pochissimo. Però, qui in questi 8.000 docenti eh, formati, 150.000, 55.000 studenti raggiunti in questo arco di tempo, comunque c'è un bel lavoro. Come diceva Antonella, non di tutti abbiamo i dati. Quindi, il ha questa diciamo, capacità di un po' seguire monitorare quello che riesce a fare, che nel tempo un po' abbiamo perso perché anche noi siamo stati diciamo, vittime di mancanza di risorse eccetera, però cerchiamo, abbiamo anche un po' sviluppato una forma un po' patologica, lo ammetto, di affetto, di, di amore per un plug, it, però insomma è così, siamo fatti così. Allora questo processo di aggiornamento che abbiamo iniziato a maggio del 2016 e che si è concluso eh, l'anno scorso, ehm, un po' anche spontaneamente, un po' appunto respirando quello che succedeva a Mugliasco, lo abbiamo un po' strutturato eh, cercando di tenere insieme gli operatori, eh, i formatori locali che noi negli anni abbiamo formato e che quindi lavorano direttamente in, poi con gli insegnanti, qui ci sono molti colleghi che appunto sono i colleghi che sono, i colleghi che sono formatori locali. Eh, quindi abbiamo coinvolto eh, in quattro appuntamenti differenti in questo arco di tempo la rete regionale dei formatori in quello che è l'appuntamento che noi ogni anno eh, proponiamo ai formatori unplugged Federica prima diceva che bisogna essere proattivi cerchiamo di essere proattivi anche nel, con gli operatori no? anche al di là del corso di formazione per cui noi cerchiamo di Coinvolgere, di tenere agganciati in qualche modo i formatori per cui ogni anno c'è una convocazione vi confermo che anche tra gli operatori c'è un po' di attrito come accade per gli insegnanti per cui di tutti quelli che abbiamo formato che è un dato che adesso non ho a disposizione ma che cercherò effettivamente c'è un gruppo, di, una rete di operatori che sia abbastanza stabilizzata e che poi noi seguiamo eh, da, da diversi anni insomma allora, questi operatori sono stati coinvolti in che cosa? In un'operazione un di aggiornamento del materiale. Non abbiamo potuto e non abbiamo voluto intervenire sulla uh, struttura di Unplugged, sulle singole unità, perché come vi ha detto Federica c'è un vincolo no, rispetto all'efficacia, Unplugged comunque garantisce sull'efficacia dell'impatto dell rispetto um, agli outcome che, che insomma mh, individuato e quindi ovviamente noi non abbiamo potuto intervenire, non abbiamo voluto intervenire sulla struttura delle singole unità e delle 12 unità che compongono un plug. Abbiamo però fatto un'operazione di aggiornamento, eh, faccio un esempio banalissimo: tutto l'impatto no, del, del, del digitale sulla vita dei ragazzi, delle ragazze della scuola, abbiamo cercato un po' di intercettarla e quindi di ehm, fare un po' il make up ad un plugin da questo punto di vista lo abbiamo fatto in quello che eh, Simonetta ha definito stamattina l'approccio, the whole approach, eh, whole school approach quindi abbiamo tenuto dentro da una parte, come dicevo, i formatori eh, dall'altra abbiamo individuato eh, questo gruppo di coordinamento le colleghe sono tutte presenti e la, la scelta di queste colleghe che, hanno, che ci hanno affiancato, il plurale mh, non è una patologia questa, ma nel senso hanno affiancato me e Federica, che, portiamo, che abbiamo il coordinamento nazionale e regionale del progetto, le colleghe di Clemente Novelli, Righi e Saffè sono state individuate, un po' perché abbiamo cercato di rappresentare tutto il territorio, quindi... Beh, io rappresentavo la città in qualche modo, la, la, il bacino più, più grosso e poi abbiamo cercato di rappresentare la prima, la prima cintura della città e, e voi vedete insomma le diverse asle che hanno una, una rappresentatività rispetto all'applicazione anche perché rispetto alla qualità della formazione queste colleghe come altre eh, che, sono, che non hanno potuto partecipare Avevano garantito negli anni comunque una qualità perché avevano partecipato costantemente alle nostre attività. Allora, per chiarire, abbiamo lavorato noi come gruppo di coordinamento, ci siamo viste per tutto quel lasso di tempo, una volta al mese, e poi nelle date indicate abbiamo come dire, condiviso con, eh, con gli operatori il materiale, il materiale veniva riveduto, aggiornato. Eh, riscritto, noi poi lo, lo, come dire, lo portavamo a casa, valutavamo la possibilità di integrarlo o meno e poi di nuovo restituito, quindi in questo processo continuo di feedback tra la rete estesa e il gruppo più ristretto. Questi sono i risultati, eh, rispetto al discorso di oggi mi prego segnalare due cose, eh, abbiamo fatto molta attenzione diciamo al discorso di genere, per cui se andate a leggere, andate a sfogliare il nuovo materiale, è tutto declinato in modo che il linguaggio in prima battuta fosse inclusivo. Lo abbiamo segnalato anche in questo disclaimer all'inizio del, del manuale, per cui appunto abbiamo cercato di essere rispettosi a partire dal linguaggio, sempre Cercando di diciamo, riecheggiare un po' il discorso dell'inclusione, dell'equità, abbiamo adottato un carattere, proprio un font che fosse leggibile per tutti i ragazzi e per tutte le ragazze, intendendo tutti i ragazzi con dislessia, abbiamo lavorato sempre in un'ottica inclusiva a eh, sottolineare e valorizzare l'aspetto delle life skills e poi come ha già mh, sottolineato Federica, noi diciamo del coordinamento nazionale e regionale siamo in stretto contatto col coordinamento europeo, a settembre siamo ancora andati a Ghent per cui come dire, così come noi lavoriamo sulla qualità della formazione degli operatori anche noi siamo eh, dall'altra parte insomma. Vado a chiudere segnalando che sempre avendo in testa un po' questo approccio di rete abbiamo cercato di tirare dentro un serie di eh, istituzioni eh, regionali che nella nostra regione sono delle eccellenze, eh, mh, cito solo il DOS perché sono presenti, poi tutti gli altri hanno collaborato con noi alla revisione oppure alla riscrittura di alcuni passaggi fondamentalmente del, del paragrafo delle, degli allegati sulle sostanze e sui eh, comportamenti che inducono dipendenza. Eh, questa è una diapositiva vecchia, l'ho inserita perché eh, appunto come avete visto il discorso dell'equità è un discorso che abbiamo in mente da tanto tempo, da quando fisicamente io lavoravo a Gugliasco e quindi quando noi promuoviamo un plug, cerchiamo, come dire, cerchiamo di sottolineare questi aspetti, chiaramente l'efficacia va da sé, ma appunto le, il discorso dell'equità, quello che Federica vi ha detto, no? quando facciamo, lavoriamo con gli operatori, proviamo a, far, a ragionare insieme a loro su questi eh, aspetti. Eh, regionalità, perché come vi ha detto Federica, ehm, rispetto alla, alla diapositiva, alla cartina che ha fatto vedere Federica, ci manca, non abbiamo mai lavorato eh, con eh, l'Emilia Romagna, tutte le altre regioni a macchia di Leopardo hanno una collaborazione con William Flaggett, ehm, la parte del leone come in altre esperienze la fa la, la Lombardia la Lombardia ha eh, e sarebbe bello poi andare a lavorare con loro anche per i loro dati noi ci abbiamo lavorato però non abbiamo accesso ai dati loro da diversi anni con eh, il diciamo, carisma di, di celata, eh, propongi, con celata propongono il uh, unplugging a, a tutte le scuole mh, le seconde o le terze non mi ricordo classi delle scuole medie, per cui questo succede anche in, in, in Regione Lazio, le Marche molto diffusa, il Prima di Venezia Giulia e eh, la Puglia anche, la Puglia è, è anche ben rappresentata. Ultimissima slide e poi vi saluto. Eh, è vero che spesso non sappiamo all'interno dell'Asa e in Regione quello che, che fa il nostro collega, eh, per cui... Eh, mi permetto di, di sottolineare che queste collaborazioni hanno una valenza importante, per cui eh, collaboriamo con, con Simonetta e con, con la rete Peschet, eh, con Prosa, eh, io sono la referente Prosa per la mia asia, per cui faccio un'azione di stalkeraggio perché tutti inseriscano i dati, perché poi appunto vengano valorizzati, venga valorizzato il lavoro, il lavoro che si fa. Stiamo lavorando con Federica con l'università e con un collega giovanissimo che eh, si ha fatto un tirocinio con noi su, su una nu nuova schede di monitoraggio proprio per accogliere un po' l'aggiornamento che è stato fatto e poi appunto Federica ci assicura sempre questa attenzione eh, al dato. Quindi questo è il lavoro che abbiamo fatto Sofì in questo tempo. scuola. Sì. Ah, Sofì, la piattaforma della scuola ho scritto che appunto quando lavoriamo con gli operatori sono tutti elementi che abbiamo in testa e che ricordiamo e sollecitiamo.